buongiorno ragazze come state? spero bene. nuovo video vlog anche oggi anche oggi. oggi è nuovo video vlog faccio e nulla. spero molto bene. mi devo fare il letto ma mh, vediamo prima cosa devo fare se farmi il letto o pulire tutta la casa e niente dunque. come state? spero bene. io altrettanto bene grazie a dio e, e nulla. Eh, se questo video vi piace innanzitutto ricordatevi di mettere un bel like e iscrivervi, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamento e eh, fatemi sapere con un commentino se questo vlog vi piace ovviamente nulla se eh, non l'avete ancora fatto ovviamente e segui, seguitemi su Instagram come youtuber melania trattino varso 8 e nulla possiamo cominciare dunque io adesso vado in camera mia mi faccio il mio bel lettuzzo perché è un disastro poi eh, piano piano mi avvio a fare altre cose quindi a dopo nel frattempo stamattina ho già fatto colazione e niente, quindi non riuscevo quasi ad alzarmi per fortuna ce l'ho fatta ad alzarmi quindi, eccomi qua in tutto il mio bel splendore Ciao. allora eccomi qui dunque, allora, ho fatto il letto. di già, non so se si può vedere qualche cosa. Aspettate un secondo allora ecco qua ho fatto il letto. Perché non ho voluto riprendere mentre facevo il letto, tanto oramai si sa che eh, il letto lo faccio quasi tutti i giorni, anche non avendone voglia, ma almeno lo faccio. E niente, eh, sì, lo so. Mi vedete in pigiama, ma è bello vedermi sempre in pigiama. È, questa è la realtà che mi rispecchia perché non mi voglio nascondere dietro a un dito, ma neanche dietro a una telecamera. Quindi è così. Sono in pigiama, non me ne può fregare da meno. No, vabbè, a parte scherzi. Eh, ragazze, io la mattina sono sempre in pigiama, quando, tranne quando a volte voglio uscire a buttare la mudezza, mi resto eh, se non sono troppo sudata tutto quanto, mi vesto una cosa, vestiti per stare in casa, ovviamente, non in pigiama, mi tolgo il pigiama, mi metto i vestiti per stare in casa e buonanotte, e il pantofoline, e corro a buttare la mondezza altrimenti niente ragazze, recupero il bidone della mondezza sempre con i vestiti da casa, da casalinga um, style come dice il cuffettino, però da casalinga um, disperata come suol dire, cerco di um, come dire di mettermi dei vestiti che siano invecchiati e di metterli a, come dire di mettermi indosso per non fare sempre sale scene col pigiama quindi no sì perché dovete sapere che a casa mia non so se l'avete vista ma ci sono le scale in tutta la casa tra su e giù ci sono le scale e vabbè e nulla io vorrei mettere a posto questi due questi tre questi quattro bagni schiuma si sì, lo so qua vedete la maschera che tra l'altro Ancora non l'ho buttata, ma tra poco la butto perché non è molto zozza. O oh, sì, boh. non l'ho manco usata. Mi sa ancora vabbè. la utilizzerò, ma mi sa che ci vogliono non queste maschere più. Ma adesso occorrono nei negozi e in ogni altra cosa le FFP2. E eh, vabbè, ce le faremo accontentare. Se cose ce le faremo bastare. Comunque, vi dicevo, questi sono i miei 4 bagnoschiuma che devono essere assolutamente messi a, a posto, uno è già in doccia, infatti, ve lo faccio vedere, è già in doccia perché tra poco mi faccio una bella doccia. Aspettate un attimo, eccolo qua, vedete, quello lì è il mio bagno di schiuma, che è quello, agli, è quello agli altri, uguale agli altri, non ce la facevo parlare. Sì, se vedete qualcosa verde, quello shampoo. Perché lo sto stra utilizzando e mi stra piace, è molto buono ed è veramente molto, molto, molto soddisfacente come per il capello. Se lo vede il mio capello perché mi piace: si vede che i capelli riccioli, riccioli, già mi sono riccioli di suo. Quindi, top. Niente ragazzi, adesso io vi lascio perché tra poco arriva mia nonna e ci vediamo per una come dire perché dobbiamo pulire a casa ma non so se riprendo tutto perché non faccio tempo a riprendere tutto lo potrei anche fare ma, ma quindi per adesso innanzitutto vado a fare la doccia quindi non penso di riprendermi mentre faccio la mia skincare. tanto alla fine farò solo la skincare del corpo e dei capelli vabbè tutto il resto ma um, in un'altra parte farò anche vedere come, fa, come ho curato la mia persona in quell'istante che non mi ho ripreso del tutto ok? perché non mi sembra il caso di riprendermi sotto la luce Nine. anche no grazie <ride> e quindi dopo questo clip vi farò vedere un'altra clip dove io mi riprendo cioè dove mi riprendo dove faccio vedere i prodotti che ho utilizzato nulla di che eh, toccarmi no perché alle, alle qua no alle 3.45 devo andare dall'estetista quindi no, non mi trucco mm, diciamo che mi posso truccare domani mattina credo, sì domani mattina mi trucco eh, se devo uscire anche se non devo andare a messa vediamo se vado, perché se vado ok se no mm, fa niente anzi per me fa perché con tutte quelle bruttissime disgrazie che ogni tanto mi succedevano quando ero piccola secondo me un ringraziamento aspettate vi dicevo un ringraziamento enorme al nostro signore io lo devo perché mi sono successe un bel po' di disgrazie non voglio dire cosa ma un bel po' me ne sono successe quindi scusate la mano di fronte alla telecamera ma è inevitabile perché mi sta facendo male la spalla quindi vabbè niente comunque vi dicevo mi sono successe non molte disgrazie alcune a parte il ginocchio che non continuavo a cedere adesso l'ho operato però adesso sono anni che eh, ho subito un intervento un po' fastidioso e invasivo ma grazie a Dio mi mantengo ancora in piedi mentre per quanto riguarda altri fastidiosi eh, drammi che ho buttato nella mia vita non sto qua a, a raccontarvi e a dirvi cosa è successo ma perché non, non credo che lo immaginerete ma mm, non sono cose che voglio raccontarvi vabbè, vi ho accennato che cosa, ma um, non credo che tutte l'abbiano capito già vabbè, non importa ragazze non voglio dire di cosa si tratta voi direte, ma di cosa stai parlando? è che anni fa in questa casa dove prima era stata ristrutturata, ehm, in una stanza e ceduto il tetto. E se quella sera ero io lì. Ma avrebbe di sicuro, mh, avrei perso la vita. Quindi, si può dire, mi è andata proprio di fortuna per non dire di altro, ho proprio avuto fortuna perché la sera dopo ho detto: No, non posso venire quando andate a dormire. Successo, manco detto questo, la mattina dopo il tetto era ceduto sul letto Quindi capirete bene perché io ho detto Sono fortunata da una parte e dall'altra Perché il nostro signore ha pensato bene di dirmela Quella vabbè, è un'ipotesi reale che sto dicendo Ma per me è così, è un miracolo Perché se no non sarei qui a raccontarvelo Uno una specie di, di, di, di dramma allucinante ma dall'altra sono contenta di essere viva poi andando a Sassari, tornando da Sassari non so com'è la storia perché non mi ricordo più è raro sto ricordo ma ero in preadolescenza o quasi in piena adolescenza se si può dire Praticamente mi è successo che ehm, ha detto: Mio nonno, oh, questo ci sta venendo addosso! Sì, ci sta venendo addosso! Cosa sta facendo questo?. Eravamo in taxi e quindi eravamo con l'amico di mia nonna e ha detto: Non pensate male, è un amico e basta ti, di ti lavoro. E ha detto: Ma questo ci sta venendo addosso! Ma ho detto: TUM! Ci è venuto addosso e era un, non so se si era embriaco, che cosa questo. Ehm mia nonna stava in piena preghiera mentre tornevamo da, da, un, da un non so che luogo e io non mi sono fatta niente, solo la macchina solo la macchina ripeto del taxi di quel che l'è si è un po' ammaccata ma molto ammaccata come non ci siamo feriti è troppo infatti questo si chiama come ragazze, miracolo è un mistero, come non ci siamo feriti come dire, come non ci siamo um, fatti male, cioè ferite o altro, non so come spiegarmi. E, e la divina misericordia, ragazzi, non so come dirvelo: lo so che non si può dire, ma secondo me qualcosa ci ha aiutati a rimanere in vita. Forse il nostro Signore, non ne ho idea. Il fatto sta che io sono in e ringrazio Dio che eh, sono ancora in vita. Uno, il cedimento del tetto in casa nostra, due, l'incidente, mezzo incidente stradale che poteva capitarci, uno scontro della, di due macchine, il taxi, più uno che guidava chissà dove, perché è fatto così, ci stava attraversando la, la, la, la, la, la strada e, e ci stava venendo addosso, infatti ci è venuto addosso, com'è strano che... Eh, se non ci veniva, se non guardavamo davanti a noi questo, a questo non eravamo qui. Non eravamo qua, anzi, io perlomeno non ero qui. Quindi, un bacio enorme al nostro Signore bello e buono che Dio è buono. Quindi, non lo so cosa dire. Sono veramente contenta che, sia sì, un po' in merito di mia nonna che pregava, ma più che altro il merito lo devo. Avete capito, vero? all'altissimo. Quindi ecco perché mia nonna ogni tanto mi dice, scusa tu che sei stata miracolata da un sacco di disgrazie che ci sono successe, perché non vieni con me a messa, che ti fa bene e ringrazio il nostro Signore che siamo tutti vivi e vegeti ancora? Eh, ha ragione, da una parte è vero, dovrei andare a messa e ringraziare e, e ringraziare che sono ancora viva e che riesco ancora a stare in vita. Ma no, riesco, sono in vita e che tutte queste cose mi stanno capitando in bello e meglio. chissà ancora per quanto me ne capiterà spero, incrociando dire che di stare ancora vive e vegeta perché bisogna fa di tutto per farmi stare bene e mi accontenta in tutto per tutto non tutto tutto ma quello che può, ragazze come si suol dire come dice lei eh, ogni cosa ha un limite dove può lei mi accontenta dove non può mai vai Devo rispettare i suoi anche, i suoi limiti. E lo so, ragazzi. Non tutto è ora, qualche lucci luce su YouTube. Come suol dire, voi direte, e adesso cosa c'entra quello che stai dicendo? No, lo sto dicendo perché molti credono che io, mm, che ne so, mm, sono ricca, sono qua, sono là. Non sono ricca, ragazzi. Mm, L'ho sempre detto e sempre lo ribadirò non ho bisogno di lavorare ma non ho neanche bisogno di stare ferma cioè nel senso mi piace aiutare mia nonna non lo faccio sempre volentieri ma quando mi aiuto quando cerco di aiutare mia nonna poi alla fine mi sento bene sto bene con me stessa ma anche con lei. come pulire il caso come lavare per terra e lavare i piatti sparecchiare, cucinare tutte quelle robe lì, pagare le bollette della luce, del gas e via discorrendo, tutte queste cose per aiutare mia nonna, beh vabbè adesso vi dico un'altra cosa, aspettate un attimo praticamente l'altro giorno mia nonna è, è mezza caduta in casa no, anzi no, è caduta proprio e gli è andata per fortuna bene perché si poteva anche vabbè, non dico cosa rompere la testa è la verità ragazze, non vi nascondo niente pur purtroppo perché eh, mi non mi è andata male a me e ho detto ma come faccio a raccoglierti adesso e voi direte perché dici purtroppo perché eh, volevo starci io a darle la mano a dire, no, non aspetta che prendo il secchio della, di lavare a la terra e lo sposto così, tu non cadi. Invece no, io purtroppo ero sotto la doccia, dico purtroppo, e stavo facendomi la doccia e mia nonna non ha visto cosa aveva davanti, perché c'è altre cose davanti e si è... E è caduta, è caduta e ha sbattuto qui, ha sbattuto e c'è un libro, non so se qua o qua dietro e, e si è attaccata perché se, se, se non si attaccava a una porta o a, un, a un muro o qualcosa, si poteva rompere la testa, questo non lo dite a nessuno, ragazzi, rimanga fra noi ma tanto lo so che lo guarderà la mezzo a Youtube Italia, speriamo di no ma eh, vabbè è andata così, ragazzi poteva andare in, male in peggio e, vabbè, comunque per fortuna che sono intervenuta io, tardi, ahimè tardi dico, ma almeno eh, l'ho aiutata. Lei mi ha detto chiudi la porta, io ho chiuso la porta, lei si è piano piano eh, aiutata in qualche modo, non so come, non, adesso non, ricordo, non sto a dire tutta la scena, ma ha preso una sede o qualcosa e ce l'ha fatta a ri... A sollevarsi, attirarsi su, se no anche lì come facevo. Perché io, con la mia situazione attuale, con il mio stato attuale di, um, come dire, di, di um, delle mie ossa, anche io come, essendo per un ginocchio, ma scoliosi a parte che ho, perché ho lunga scoliosi, non so se ce l'avrei fatta. Aspettate, ragazza, che metto il dito avanti, se no la mano mi sta facendo male. Questa spalla, non so di voi ma quando io faccio video vlog è così no, così non va bene uh, vabbè. comunque vi dicevo ehm, no, ragazze, non va bene, ehm, non, non mi piace questa cosa qua che è successa a mia nonna speriamo che adesso vabbè, lei adesso ha recuperato, non, non, non è grave, si è solamente, come si dice in gallorese, scupolata, vero, sbocciata un ginocchio, lievemente, dico lievemente, ma sta bene, adesso vabbè, si fa per dire perché ha un livido allucinante al ginocchio, perché è caduta allucinante, non si è fatta troppo male, ma si è spaventata per la caduta, non è stata una caduta bellissima, ma non. Per, vabbè, Fermo qua perché non è un bel racconto, comunque gli potremmo andare peggio, dai. E io adesso come sto? Io sto bene, ma um, vi stavo dicendo, le mie ginocchia non sono quelle che vogliono essere. Allora, sono, ho la scoliosi, l'omboscoliosi, anche io la mia patologia, sono praticamente più di patologie. Poi ho due malformazioni congenite e, e basta, e può anche bastare, ragazze in più mi sto curando anche io perché anche io vado in cura da dei dottori e ogni tanto vado dal psicologo o come si suol dire non voglio dire cose tanto chi lo vuole sapere già lo sa dove vado chi mi conosce bene già lo sa dove vado ogni tanto perché molti mi dicono ti ho visto Maddalena sì vado dalla psicologo che non voglio dire cos'è non è proprio un vero psicologo ma è un psico Ecco, ho detto anche l'aggiuntivo la, la, E' un psi è una psi Ecco, psi, chi, ecco Non voglio dire cosa perché Ho fatto solo un indizio Chi vuole capire, capisce Se sì, no Non so come dirvi, va bene Ragazzi, sono già 18 minuti che registro eh, Io adesso tra poco chiudo Cioè non che chiudo, stop il video Perché che ne sono? Aspettate sono le 10.53 allora um, come arriva mia nonna, eh, anzi, prima che arrivi mia nonna, io adesso stoppo e ci vediamo dopo, perché devo farmi anche una bella, benedettissima doccia, perché devo farmi queste sopracciglia che veramente sembrano pantozzi per senza andarci troppo lontano, siamo lì. E poi farmi altri baffetti, non me li faccio io, ovviamente vi ho appena accennato, vado all'estitista e poi, anzi prima faccio la doccia, non metto crema in viso ma solo in tutto il resto del corpo tranne che nel viso perché dall'estitista se fai lì mi strappo la pelle se mi, anche la, se mi applico la crema anche qui in tutto il resto del viso, quindi solo il corpo in crema e il viso no tanto alle 3.45 devo andare a farmi la ceretta viso vedete qua come sono mm -hmm, avete proprio visto bene sono piena di peluzzi quindi peluzzi peluzzi peluzzi peluzzi Vanno? levati e niente ragazzi adesso è quanto ehm, ci vediamo dopo dai se no veramente non ce la faccio a farmi la doccia e a farmi tutto il resto tra l'altro per anche i capelli, i capelli vi ho detto cosa utilizzo, Sì, Fructis, quello shampoo lì che c'è dentro la doccia, che non so quante volte l'abbiate visto, ma veramente ha un profumo che è paradisiaco, è un profumo ah, bellissimo, ragazze, se ho tirato su con ma ogni tanto mi succede così perché sono un po' raffreddata. No, non pensate male, non ho il virus, non, cioè ci non ho il virus, tranquilli, state tranquilli, a dopo ragazze, dai Allora ragazzi mi è venuto in mente una, un pensiero, allora, volevo dirvi, mi sa che chiudo quel video e lo faccio in un secondo, una seconda parte Perché mi rendo conto che è un po' troppo lungo, quindi taglio qualcosa e ci vediamo in un prossimo video, ok? Niente, non mi resta altro che iscrivervi, attivare la campanellina, seguimi sempre su Instagram come youtubermelania trattino basso 8, ormai lo sapete a memoria trattino basso 8. Non so come farvi l'otto, comunque avete capito. E, um, youtuber Melania, ve lo ripeto, tutto attaccato, youtuber Melania. Mettere un bel like e buona vita a tutte, a dopo. Ciao, ci vediamo dopo la mia doccia in un secondo nuovo video a parte. Ciao!